Questo video è creato con l'intelligenza artificiale per condi Balistreri Santino. In questo video descriveremo in breve chi è e cosa ha fatto Balistreri Santino. Attualmente socio e agente immobiliare di Omezzone SRLS. Santino Balistreri è uno tra i più rinomati agenti immobiliari di Torino e provincia con un'esperienza di oltre 30 anni nel mondo dell'immobiliare. La sua storia di oltre 30 anni di attività Santino ha intercorso in un percorso completo all'interno di reti immobiliari, da semplice agente affiliato a consulenza per lo sviluppo all'interno della rete Tecnocasa Group, con particolare attenzione al settore per l'impresa, acquisendo così una conoscenza specifica di tutti gli aspetti operativi e gestionali delle agenzie e del sistema. Commerciale franchising Agente immobiliare dal 1989 al 1992 Santino Balistreri ha iniziato come collaboratore di un'agenzia e successivamente titolare di più agenzie immobiliari. Successivamente dal 1992 al 1996. Balistreri Santino inizia lo sviluppo e apertura uffici residenziali all'interno di una rete in franchising. Si inizia con il settore impresa, dal 1996-2013. Oltre al settore residenziale, Balistreri Santino inizia lo sviluppo, la formazione e aperture di agenzie immobiliari nel settore per l'impresa continuando ad acquisire nozioni che gli sarebbero tornati utili in seguito. 2014, un anno pieno di collaborazioni. Essendo uscito dal franchising nel primo mese del 2014, Santino inizia un nuovo percorso con la creazione del progetto Balistra GEST. MLS per la gestione delle agenzie immobiliari e ricerca di nuove tecnologie per offrire un servizio di qualità. Da diversi anni oramai, Balistreri Santino porta avanti il proprio blog, sito di discussione delle problematiche immobiliari e tecnologiche applicate. Da gennaio a settembre ha avuto anche una piccola esperienza nei cantieri in collaborazione con Sales Manager, cantieri e frazionamenti per Frim Group. Successivamente, a ottobre Balistreri Santino inizia la collaborazione con LGC Ingegneria Architettura. Ha inoltre cominciato a gestire le seguenti attività. Balistra Academy Crimmobiliare Cantieri e frazionamenti Da gennaio 2015 si è dato un nuovo obiettivo, portare online tutte le attività di quartiere del Comune di Collegno. Ha deciso di portare online le varie attività attraverso i virtual tour. Infatti, da dicembre 2015 il nostro CEO è diventato fotografo certificato Google. 2017, l'anno della creazione. Nell'intervallo di tempo che intercorre tra gennaio e settembre è stato collaboratore Omstate Reale estate. Da ottobre 2017 è diventato CEO Mezón.it Network Marketing. 2020 pilota drone APR. A giugno 2020 Balistreri Santino riesce a superare l'esame e a prendere l'attestato piloti di APR, operazioni non critiche, per poter realizzare servizi video e foto degli immobili e aziende.